Prima di tutto a differenza degli altri social network con eh, i quali la, principalmente eh, si comunica e nel Tintag, questa piattaforma, ci è stato permesso abbiamo avuto la possibilità di pubblicare alcune eh, risorse che secondo noi rappresentano il nostro territorio la nostra storia e le abbiamo appunto condivise con le altre persone con i nostri petani e le abbiamo commentate questo è stato molto interessante da parte nostra infatti ci ha fatto scoprire molto cioè, può essere condiviso da molti una, persona, una, una risorsa che, che solo alcune persone possono entrare in contatto ogni giorno praticamente.